Ciao Bob, ti vedo pensieroso. Qualcosa non va? Ciao! Stavo pensando di utilizzare questo campo per piantare delle fragole. Pensavo di ritagliare un rettangolo di terra di dimensioni 10x16,18 metri. Perché proprio quelle misure? Beh, data la mia passione per la geometria, pensavo di dargli le dimensioni di un rettangolo aureo. Certo che non ti smentisci mai! A proposito, ho un problema. Potresti aiutarmi? Certo, dimmi tutto vorrei essere sicuro di avere tutto il materiale corrente per coprire il campo in caso di grandine il mio campo misura 10 x 16,18 metri in garage ho a disposizione una serie di teli quadrati di area via via decrescente il primo a lato lungo 10 metri il secondo a lato 6,18 metri il terzo 3,82 metri il quarto 2,36 metri e così via. Come avrà intuito, partendo dal nostro rettangolo aureo, il lato dell'ennesimo quadrato si ottiene dividendo 16,18 metri per l'ennesima potenza di Φ, dove Φ indica il numero aureo. Fammi indovinare. Vorresti sapere se ti bastano i teli per coprire tutto il campo? Ottima intuizione! Proviamoci insieme. Vedi, Bob, il tuo problema ha origini molto antiche. Conosci il paradosso di Zenone? Come in quel caso, il nostro problema riguarda la somma di infiniti numeri e la possibilità che essa dia un risultato finito. Questo non è possibile. Ne sei proprio sicuro? Eccoti un esempio. Consideriamo l'uguaglianza 0.1 periodico uguale a un nono. Moltiplicando sia a destra sia a sinistra per 9 si ottiene la famosa identità 0.9 periodico uguale a 1. Fin qui nessun dubbio. Ecco, ma questo non equivale forse a scrivere 9 decimi più 9 centesimi più 9 millesimi e così via uguale a 1? Anche questo è vero, in effetti. E' quindi sufficiente che i termini siano sempre più piccoli e la somma darà sicuramente un risultato finito. Non essere precipitoso. Guarda quest'altro esempio. Sapresti dirmi il risultato di questa somma? In questo caso il risultato è infinito. Vediamolo insieme. Consideriamo la somma fino al termine di denominatore 2 alla m. Se riusciamo a dimostrare che s di 2 alla m maggiore a una quantità che tende infinito al crescere di m, possiamo dedurre che all'aumentare del numero di addendi anche la somma crescerà in maniera indefinita. Dimostriamolo usando il principio di induzione. Per m uguale a 1 la disuguaglianza è banalmente vera e se assumiamo come ipotesi induttiva che sia vera nel caso di un m generico allora si dimostra facilmente che vale anche nel caso m più 1 quindi non è più vero quello che diceva Euclide che il tutto è maggiore della parte infatti per ogni numero naturale maggiore di 1 vale che 1 su n è minore di 1 ma la disuguaglianza non si mantiene quando vado a sommare tutti questi termini mi hai incuriosito, fammi provare Ecco ti accontentato, proviamo con questa somma Vediamo un po', se riscrivo la somma in questo modo, ottengo s uguale a un mezzo E se invece riscrivessi il tutto in quest'altro modo? In questo caso direi che il risultato è s uguale a zero Com'è possibile che dia due valori diversi? Il problema è che non è possibile applicare, in questo caso, le usuali proprietà che si utilizzano per il calcolo di somme finite ed è quindi necessario introdurre altri strumenti, prestando particolare attenzione. Ma questa è un'altra storia che richiederebbe troppo tempo per essere raccontata. Va bene, ma le mie fragole? Forse è meglio se stavolta compri un telo unico.